Là dentro il colpo di testa la palla in rete il gol di Samir all'esordio in Serie A sblocca il risultato Samir passa in vantaggio